Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di maggio 2022. Iniziano molto presto gli appuntamenti con il fisco. Nella prima data utile, quella del 2 maggio, sono scaduti i termini per la dichiarazione IVA e l'esterometro. Protagonisti del primo adempimento sono le partite IVA, per le quali il termine canonico del 30 aprile è stato oggetto di un mini rinvio. Nella stessa data si è inserito anche l'esterometro relativo al primo trimestre. L'adempimento riguarda i dati delle operazioni da e verso soggetti esteri da trasmettere trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Il 9 maggio è l'ultimo giorno utile per i versamenti delle rate di rottamazione terra saldo e stralcio relative al 2020. Terminano anche i 5 giorni di tolleranza del ritardo nei pagamenti. Il 16 maggio 2022 puntuali gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e IMSS. L'appuntamento riguarda nello specifico i seguenti adempimenti Versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate dai sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese precedente comprensivi di addizionali comunali e regionali e sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni per rapporti di mediazione, agenzia e rappresentanza relativi al mese precedente. Versamento IVA di aprile 2022 per i contribuenti con liquidazione mensile il versamento dell'IVA del primo trimestre 2022 per i trimestrali. Entro la stessa data, gli iscritti alla gestione separata IMSS, artigiani e commercianti dovranno versare la prima rata dei contributi fissi. La quota deve essere corrisposta per il 24% dei contributi IMSS dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, titolari e collaboratori d'età superiore a 21 anni. Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, l'aliquota dei contributi IMSS e invece pari al 22,80%. Il 23 maggio i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Gli stessi potranno accettare il modello 730 precompilato oppure modificarlo e integrarlo. Dal 3 al 24 maggio 2022 si può presentare domanda d'accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni Ter per le attività di commercio al dettaglio. Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12 del 24 maggio. Il giorno successivo, il 25 maggio 2022, è l'ultimo giorno utile per l'invio degli elenchi Intrastat da parte degli operatori intracomunitari. Devono essere comunicati i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti dei soggetti UE. Doppia scadenza per il 31 maggio, devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali, deve inoltre essere versata l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2022. L'appuntamento riguarda i soggetti che devono versare un importo a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche superiore a 250 euro, se l'importo è inferiore il pagamento può essere effettuato entro il termine del secondo trimestre.